Cucchiaio di legno, addio! Bimbi, mescola al posto tuo durante la cottura. Puoi preparare risotti, budini, creme e salse sempre perfette. Basta impostare la velocità soft e le tue preparazioni più delicate saranno rimescolate con cura mentre sono in cottura. Rimescolare